Allora riprendendo, il compito che ci eravamo dati per oggi no, era di andare avanti su questo esercizio vedendo alcuni degli altri punti richiesti. Eh, noi alla volta scorsa avevamo risolto i punti dall'1 al 4, pardon, dall vi avevo detto di provare per conto vostro il punto 5 che è una piccola variante del 4 che l'esistenza del 4 e del 5 in qualche modo motivava la scelta che avevamo fatto se vi ricordate di non usare il metodo equals per confrontare due corsi perché questi criteri potevano essere diversi a seconda della funzionalità e quindi abbiamo implementato dei metodi diversi per fare confronti particolari. No? Adesso il punto 6 utilizza in realtà eh, il punto 4 e il punto 5 andando a modificare il metodo ADD. Che cosa dice il punto 6? Modificare il metodo ADD in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate stesso esame stesso voto quindi quelle che avevamo identificato nel punto 4 oppure in conflitto che sarebbero quelle che avremmo dovuto diciamo così eh, scoprire implementando il punto 5. Quindi torniamo al metodo add che avevamo implementato la eh, la volta scorsa, che era un metodo diciamo, relativamente povero, nel senso che delegava brutalmente alla lista sottostante. No? Qui in realtà stiamo dicendo, guarda, eh, tu mi hai chiesto, questa è la classe libretto, di aggiungere un, un voto a questo libretto, io prima di aggiungerlo alla lista dei voti faccio una serie di controlli che alla fine decideranno se effettivamente va aggiunto oppure no. Può essere aggiunto solo se, diceva il testo, non è duplicato, non è in conflitto. Allora, eh, duplicato vuol dire stesso esame e stesso voto, e in conflitto vuol dire stesso esame e voto diverso. Eh, la frase duplicate o in conflitto alla fine vuol dire stesso esame e stesso voto, oppure stesso esame e voto diverso, se la logica non mi tradisce, vuol dire che il controllo che devo fare qua è stesso esame. Che il voto sia uguale, che sia diverso, se il voto è uguale, cioè se io cerco di inserire un esame nuovo che esiste già, con lo stesso voto lo chiamo duplicato, con un voto diverso lo chiamo conflitto, qua in, in entrambi i casi, che sia un duplicato, che sia un conflitto, lo devo, tra virgolette, rifiutare. Mm? Quindi, se vogliamo, qua ho due scelte. O eh, mi fido del metodo che avevo già scritto, quindi qua avevo scritto il metodo che si chiamava, eh, dunque, esiste voto, no? l'avevamo chiamato così quando abbiamo... Ehm, quando l'abbiamo implementato la volta scorsa e abbiamo visto che lo potevamo implementare o direttamente andando a prendere i parametri oppure delegando o richiedendo all'oggetto voto di dirci se no, eh, soddisfava una certa condizione che avevamo poi implementato nella classe voto, equalscorso punti. No, non l'abbiamo implementato, abbiamo solo detto parole, scusate. Ehm, allora Qui le cose si stanno un po' complicando, nel senso che noi adesso abbiamo tre condizioni diverse da testare in momenti diversi. No? Una potrebbe essere questa, esiste un voto, magari chiamiamolo eh, duplicato, e poi dovremmo avere un metodo analogo, boolean, un esiste voto in conflitto. che dovrò implementare con una logica uguale, simile a questa, ma dove i punti sono diversi. Non si chiama... Eh, pardon. Ho dimenticato un for. No? Avevamo... Un voto nuovo, ci chiediamo, questo qui è duplicato, cioè ha lo stesso nome e gli stessi punti, oppure questo voto è un voto in conflitto, cioè ha lo stesso nome e i punti sono diversi, altrimenti return false. Allora, eh, avendo queste due funzioni noi possiamo implementare quella modifica al, al metodo add e poi cerchiamo di capire se è il modo migliore per farla. no? Quindi uno può dire prima di raggiungere un voto verifico se non si verifica nessuna o delle de due condizioni sbagliate, quindi noi abbiamo this. Punto, esiste voto conflitto del voto v oppure dis.esiste voto duplicato, sempre di v, allora non posso aggiungere questo voto, non posso, non aggiungi voto, aggiungere il voto. Altrimenti posso chiamare il metodo add e aggiungerlo come facevamo prima. Anche qua eh, chiediamoci cosa fare in questo, in questo caso. Qui dobbiamo risolvere, se vogliamo, tre, tre piccoli dubbi. No? Uno è cosa facciamo quando il voto non, è, non può essere aggiunto e un errore, non studiamo qualcosa. Due, ehm, se ha senso chiamare questi due metodi, sapendo che ciascuno di questi due metodi va a fare una ricerca all'interno dell'elenco dei voti, e quindi in qualche modo stiamo visitando questa lista due volte, potrebbe essere meno efficiente che non visitarla una volta sola, visto che alla fine l'unica condizione che verificheremo è che il nome siano uguali. E la terza piccola cosa da scegliere è se ha senso che questo confronto qua sia dentro la classe libretto oppure è meglio metterlo dentro la classe voto e quindi far sì che il voto sappia, se, sappia dirci se esso stesso è in conflitto con un altro voto oppure no. Sono tre piccole scelte indipendenti che ci porteranno a tre piccole implementazioni leggermente diverse. Allora la prima, eh, partiamo dalla prima, cosa faccio quando... In questo caso non posso inserire il voto. Allora, anche qua eh, le cose tra le vite, giuste possono essere tre. Quella sbagliata può essere una. Quella sbagliata potrebbe essere questa. Stampiamo un messaggio. Voto errato. Eh. Ovviamente questo ti stampa qualche cosa sulla console quando si verifica una di quelle condizioni e poi, e poi non ti risolve nulla, nel senso che poi in questo caso poi chiamerebbe lo stesso return, il dis.voti, perché non è completo questo metodo. Però noi siamo in un contesto in cui l'utente sicuramente non legge la console perché avrà l'interfaccia grafica e quindi se c'è un messaggio bisogna farlo arrivare comunque all'interfaccia grafica e non stamparlo in console così di brutto ehm, l'interfaccia grafica qua da dentro la classe libretto non è visibile no? abbiamo, stiamo cominciando a imparare diciamo, il modello model view controller dove abbiamo visto che c'è una netta separazione tra le varie competenze quindi qua non c'è speranza che chi implementa questi metodi possa arrivare all'utente per chiedergli qualcosa o per dirgli qualche cosa eh, ciò che dobbiamo fare è fare in modo che questo metodo comunichi con chi l'ha chiamato col chiamante in questo caso il programmino di test e più avanti sarà un bottone dell'interfaccia grafica del controller eh, e gli faccia avere l'informazione che quell'operazione non ha avuto successo come lo possiamo fare quindi questo qua abbiamo detto è il modo sbagliato no? perché non serve a nulla sì ci può servire in debug per avere un messaggio ma poi lo dobbiamo togliere perché non, non risolve il problema no? allora il modo per affrontarlo sono dicevo tre ma poi alla fine due di questi si, si, si collassano uno è lanciamo un'eccezione uno dice vabbè se c'è un problema lanciamo un'eccezione che è, non so throw new eh, potrebbe essere un illegal argument exception che ci sta bene mi hai passato un argomento che non dovevo voto errato, magari, più v, facciamo un più v, così vediamo che cosa gli abbiamo passato. E in questo modo chi chiamerà il metodo add dovrà fare attenzione se questo metodo avviene, cioè lavora, lavora normalmente oppure eh, catturare questa eccezione e decidere che cosa fare. Questo è un modo... L'altro modo è quello di ragionare sul valore di ritorno. In questo caso abbiamo ritornato una... Avevamo deciso che questo oggetto qua ritornava un boolean con la b minuscola e quindi è un valore primitivo. Questo può avere solamente valore true o false. Non possiamo ritornare un null perché boolean non può essere null. Dovremmo mettere boolean con la b maiuscola che sia l'oggetto che contiene un boolean, ma che esso stesso come riferimento può essere null. Ma questo può confondere chiaramente chi usa il metodo. Andiamo a vedere cosa fa il metodo add. Il metodo add c'è scritto che ritorna sempre true, l'abbiamo visto la volta scorsa, no? Ritorna sempre true perché l'array list presuppone che si possa sempre aggiungere un elemento in coda. Allora, visto che il nostro metodo add è un pochino più furbo, potremmo dire, vabbè, anziché ritornare true, sempre... Ritorna true se il voto si può aggiungere, forse se invece ha violato qualche condizione per cui il voto non si potesse aggiungere. Quindi questa è un'altra possibilità. Noi possiamo decidere se comunicare al chiamante, noi dobbiamo comunicare al chiamante che qualcosa è andato male. Possiamo comunicarlo eh, con un'eccezione, possiamo comunicarlo con un valore di ritorno. Valore di ritorno che può essere, diciamo così, in questo caso un'estensione del valore di ritorno che mi dà l'add, cioè l'add fa una certa cosa, noi l'estendiamo un pochino, ma rimanendo nello stesso framework, nello stesso ragionamento. Oppure, terzo, il terzo caso dicevo, quindi, o ritorno eh, falso, o genero un'eccezione, il terzo caso ritorno null. Per ritorno null devo ovviamente modificare un po' la l'assignatura la della funzione, in modo che ritorni un oggetto e non un valore primitivo. Um, ritornare a null dovrebbe essere sempre, quasi sempre l'ultima spiaggia, no? perché è troppo facile ignorare un valore di ritorno per il chiamante se null se non è contro, confrontarlo, eccetera. Quindi quando riusciamo sarebbe sempre bene ritornare un valore sensato che abbia senso oppure eh, un'eccezione. Così in qualche modo eh, diciamo così, il, il chiamante è più invogliato a, a verificare il valore che ha ricevuto oppure. Um, perché magari lo deve usare oppure a, a, a testare l'accezione in questo caso cosa è meglio fare? la risposta ovviamente non la so eh, eh, questo è il metodo di test noi avevamo chiamato il metodo add qua più volte è un metodo add quindi se io uso un metodo che si chiama add do quasi per scontato che funzioni non mi viene in mente di controllare il risultato quindi se non funziona forse è meglio diciamo così, renderlo più esplicito no, quello che sto dicendo è che il programmatore che usa questo, questo metodo add non gli viene in mente di, di salvare eh, testare il valore di ritorno di ogni volta che ha chiamato add probabilmente l'eccezione in questo caso è, eh, è la soluzione migliore ok? perché così siamo blocchiamo il programma, o, o il programmatore ha tenuto conto che il dato poteva essere sbagliato, e allora avrà messo un try catch, o non ne ha tenuto conto e quindi è giusto che il programma si blocchi per dire al programmatore guarda che c'è un comportamento che non, che non funzionava. Okay? Quindi io rimarrei tra le tre opzioni su questa, generiamo un'eccezione e poi la facciamo catturare dal programma principale. In questo caso non devo aggiungere nessuna clausola a qua sopra perché exception è una sottoclasse di runtime exception e quindi può essere generata in qualunque momento, altrimenti dovrei aggiungere, sapete, Trows è il nome dell'eccezione se lavoriamo con eccezioni custom. Ok, eh, per poterlo testare devo fare due cosettine, tipo ad esempio qua c'era esiste voto, abbiamo detto che non esiste più la classe esiste voto ma l'avevamo chiamato esiste voto duplicato quindi devo solo modificare questo perché nel programma di test abbiamo modificato un nome ok, finora dovrebbe funzionare non ancora salva ho fatto nulla di significativo se lancio questa classe di test funziona ancora come prima dovrebbe ehm um, perché abbiamo chiamato il metodo ADD solamente su esami che esistevano già, cioè quelli che erano nuovi, che non esistevano ancora. Quindi io potrei provare a aggiungere una seconda volta, facciamolo in fondo, l'esame di informatica, che ne so, con lo stesso voto, chiamiamola data a caso, e vediamo cosa succede. Allora se tutto va bene mi dovrei vedere un errore qua sotto, infatti del tipo eh, voto, errato, informatica IEL il 2023, eccetera, eccetera. Poi qui c'è scritto errato, il messaggio d'errore non è così esplicativo, non mi dice se è errato nel senso che è un conflitto o che è un duplicato, dovrei andare forse generare, a fare qualche controllo in più sull'eccezione. E quindi in questo caso il programma si blocca ovviamente non, ha, non si può lasciare un programma che in alcune condizioni possa dare delle eccezioni e quindi il programmatore in questo punto dovrà gestire l'eccezione stessa, quindi catch, eh, questa è un illegal argument exception, quindi in questo caso dirò attenzione, errore nell'emissione errore nell'inserimento voto. e poi se vogliamo posso aggiungere e punto get message. allora io qua faccio le print line perché qui sono nel programma principale in questo caso è un programma di test, però il programma principale è che interagisce direttamente con l'utente, che è quello che in teoria chiede i dati all'utente, li inserisce, eccetera. Quindi qui posso parlare con l'utente, non dentro le classi del model. Quindi se va tutto bene, ovviamente non può fare altro che segnalarvi l'errore, ma me lo segnala in modo corretto, non, non sparando un'eccezione a video e non interrompendo l'esecuzione del programma. Poi sarà il programma che deciderà se a fronte di questa eccezione il dato deve essere richiesto dall'utente, segnalato, segnorato, insomma tutto quello che vogliamo fare, ma qui abbiamo la possibilità di deciderlo. Eh, se questo dato fosse un dato che io inserisco interattivamente su una finestra, allora posso dire all'utente, correggi i dati sono sbagliati, e quindi ha senso trattarlo in un certo modo. Se questo fosse un dato che non so, letto da un database, e nel database quelli sono i dati, non è che li posso modificare dire al database e senti guarda che è un dato scorretto quindi sono obbligato a fermarmi o ignorare quel dato e elaborare i successivi oppure fermare l'elaborazione del programma quindi il modo in cui gestisco questa eccezione dipende dal contesto in cui questo metodo viene chiamato quindi non lo posso sapere dentro la classe la classe può semplicemente dire guarda questa operazione che mi hai chiesto non si può fare per i miei vincoli quindi in qualche modo quella che era nata come una semplice delega, ad delega all'area all di voti, va bene, ma è una, a questo punto comincia ad essere una delega un pochino più controllata, che è il motivo per cui la classe libretto esiste, per essere sicuri che lì dentro non ci vada a finire qualunque schifezza, ma che segua certe, certe regole di gestione, no? eh, altrimenti avremmo semplicemente usato un'array list e avremmo finito tutto, invece qua dobbiamo aggiungere delle funzionalità, quindi questo era il primo, primo punto di ragionamento, il valore di ritorno. Il secondo punto di ragionamento era, ma questi metodi qua, esiste voto duplicato, esiste voto conflitto, che è giusto che ci siano ovviamente, devono fare loro questi confronti oppure sono confronti che, sia, che è meglio diciamo così, inserire nella classe voto? Allora, seguendo il principio generale no, della, chiamiamolo information hiding, oppure diciamo che meno una classe sa a proposito degli oggetti che usa, meglio funziona, nel senso che può essere, diciamo così, eh, sopportare delle modifiche al programma, modifiche alle strutture dati senza doversi modificata, mi verrebbe da dire che questi due concetti di corso duplicato e corso in conflitto li possiamo e alla fine sono concetti locali. Io ho un corso né un altro, scusate, un voto né un altro, e quei due voti lì si confrontano. Quindi può essere una nozione che il voto stesso ha. Io sono in conflitto con te? Sì, no, non devo sapere qual è il libretto, quanto è un'operazione che si può fare, appunto, localmente, conoscendo un dato solo. Quindi, l'idea che mi viene è di prendere la classe voto e aggiungere due metodi public boolean uh, is conflitto, uh, is duplicato prima, voto v, voto altro, e poi un secondo metodo, public boolean, boolean is uh, conflitto, voto altro. Allora, a questo punto, cosa ci metto qua dentro? Beh, essenzialmente la stessa cosa di prima. È duplicato se, qui facciamo semplicemente un return, this.il getCorso è uguale ad altro.getCorso e this.getVoto, getPunti, è uguale a altro punto get e conflitto è uguale ma col diverso qua sotto con l'operatore diverso nel confronto dei voti ritorna questo è un end quindi ritorna true se è uguale il nome e contemporaneamente sono uguali i punti, il primo caso, il secondo è uguale il nome e contemporaneamente i punti sono diversi. Giusto, no? Andiamo a leggere la, la, la consegna. Ehm, ed esame duplicato è stesso esame, e stesso voto. Esame in conflitto è stesso esame e voto diverso. Quindi io sono un voto, ti passo un altro voto e dico senti ma quest'altro voto è in conflitto con te o è duplicato con te? Allora innanzitutto ovviamente se il nome del corso è diverso no, non c'è nessun conflitto, nessuna duplicazione perché è un corso diverso. Se il nome è uguale allora vado a vedere il voto. No? Nel caso in cui il voto sia uguale è un duplicato nel caso in cui il voto sia diverso è un conflitto. Allora queste due funzioncine le possiamo a questo punto chiamare dentro il mio test libretto no scusate, dentro la mia classe libretto, nei metodi esiste voto duplicato, in cui cosa deve fare? Deve iterare sui vari voti, ovviamente perché il libretto ha più voti, per ciascuno gli chiederò guarda, questo che sto per inserire è in conflitto o no? Quindi if uh, b.is conflitto con nuovo, Uh, return true e idem sotto anziché farmi test. Io chiedo alla classe voto, uh, ci sono troppe graffe qua. Scusatemi ah, se giusto. If uh, v punt, v is, du, is conflitto col nuovo. Ho detto true, altrimenti ho detto false. Questo era duplicato, non era il conflitto. Quindi, che cosa vuol dire voti in conflitto che cosa vuol dire voti duplicati lo sa la classe voto. Sai, domani decidessimo, l'altra volta ho avuto una discussione con uno di voi sul, su come è meglio memorizzare il 30 LOAD, ad esempio oppure se volessimo o dovessimo modificare anche i voti non sufficienti. Allora se tu hai un esame in cui hai voto non sufficiente, diciamo così, non, non passato, e poi arriva un altro esame con un voto sufficiente, non c'è nessun conflitto, anzi quello nuovo sostituito quello vecchio, in qualche modo. E, e quindi questo concetto di duplicato di conflitto dipende magari da alcuni dettagli di implementazione del voto a cui non abbiamo ancora pensato, per ora abbiamo un'implementazione molto semplice, Nessuno ci può dire se in futuro questa implementazione dovrà diventare più complicata, più intelligente, gestire la load in modo separato, con non so, un booleano che dice load sì, load no, al punteggio, va a sapere. Quindi in questo modo se dovessimo rendere la classe voto più intelligente, la classe libretto non deve essere modificata. Ovviamente dovremmo modificare i metodi della classe voto per tener conto della diversa diciamo così, implementazione dei dati. Okay. quindi questa è la seconda domandina dove è meglio fare questi confronti ovviamente la classe libretto deve, è responsabile del ciclo perché è lei che ha tutti i voti ma poi il singolo test la fa la classe voto la terza domanda che ci eravamo fatti o almeno mi ero fatto vi avevo fatto è sulla natura del test che stiamo facendo Qui c'è un compromesso tra efficienza e se vogliamo, manutenibilità del codice, cioè questo codice è chiaro e semplice, tutto sommato, no? Qua dice, togliamo questi commenti qua, dice guarda quando voglio aggiungere un voto se c'è un conflitto o un duplicato genera errore. Ragionando dal punto di vista dell'efficienza di questo codice, quindi le operazioni che vengono fatte, esiste voto in conflitto, fa una ricerca all'interno di tutti i voti. Quindi fa una visita, una scansione dell'intero array list di voti intero, adesso ce ne sono tre però immaginiamo che possono essere 30.000. La seconda chiamata fa anche lei un controllo sugli stessi elementi con un controllo leggermente diverso. E l'effetto netto di queste combinazioni è che alla fine io eh, questa condizione ce l'avrò vera se esiste almeno uno, un corso, un voto con lo stesso nome. Perché se eh, il nome è nuovo, il nome dell'oggetto V è diverso da quelli che ho già nel libretto, di sicuro questa cosa qua eh, mi dà falso perché nessun voto sarà mai in conflitto né duplicato se il nome del corso è diverso. Se invece il nome del corso è uguale, in almeno una, anzi, solo in una posizione, perché per questo meccanismo è impossibile averne più di una, ehm, se esiste già un nome, un corso con nome uguale, allora se il voto è uguale mi, mi salterà fuori come duplicato e se il voto è diverso mi salterà fuori come conflitto. Per dire... Faccio due scansioni controllando il voto diverso, uguale, eccetera, quando alla fine il test che qua, di cui qua, ho bisogno di fare, che qua avrei bisogno di fare è esiste già un corso con lo stesso nome, che sarebbe molto più semplice. Vado solamente a, a controllare il nome del corso e faccio una scansione sola della lista. Allora, dal punto di vista dell'efficienza mi verrebbe a dire, senti, facciamoci un, me un metodo apposta per questa roba qui, che controlli solamente il nome del corso. Esiste già il nome del corso uguale? Sì, no. E potrebbe essere una scelta legittima no? è sicuramente più efficace perché scandisco la, la lista una volta sola anziché due dopodiché ci accorgeremo che forse questo tipo di ottimizzazioni non ci portano molto lontano no? perché una, anziché magari due millisecondi ce ne mette quattro ma chi se frega no? ci accorgeremo quando andremo più avanti col, cioè con gli algoritmi più complessi che eh, l'efficacia non sta tanto nelle piccole ottimizzazioni di questo genere, ma diciamo così nelle ottimizzazioni più ampie della scelta della struttura dati migliore o nella scelta del, ehm, dell'algoritmo migliore. Se io fossi preoccupato, adesso abbiamo tre voti, ma se io fossi preoccupato dell'efficienza di questo tipo di ricerche, e quindi immaginiamo di avere 30.000 elementi, 100.000 elementi, voti, non saranno voti universitari, ma fa lo stesso, eh, non andrei a fare questa ottimizzazione qui delle liste, Direi, ah, userei una struttura dati completamente diversa. Ad esempio, userei, l'abbiamo visto settimana, la settimana scorsa, una mappa, la cui chiave sia il nome del corso, ad esempio. E allora a questo punto sapere se ci sono due corsi con lo stesso nome diventa un'operazione che a livello di accesso a una mappa è un'operazione istantanea. Una mappa a un set. No? Mentre, e quindi non c'è bisogno di scandire tutti, tutti gli elementi della lista. Accedere a un elemento di una mappa è come accedere a, a un array list conoscendo l'indice. Io, io voglio il quinto elemento dell'array, prendo quello, di un array list, prendo quello. Se fosse già una linked list per prendere il quinto elemento devo scorrere tutti i primi 4. Quindi è un'operazione che richiede comunque una scansione parziale della lista. Quindi piuttosto che dire se ho 30.000 elementi, <coughs> con questa implementazione diciamo che ne scandisco in media metà, no? perché non so se lo trovo a metà o no, quindi ne scandisco 15.000 elementi qua e 15.000 elementi qua, quindi ne faccio 30, L'ottimizzazione che dicevamo prima di fare una scansione sola che va a cercare solamente il nome del corso mi dimezza questo costo e quindi anziché fare 30.000 confronti ne farò solamente 15.000. Okay. Se però io implementassi questa struttura data non come una lista ma come una mappa la cui chiave sia il nome del corso e il cui valore sia l'oggetto voto quindi mi mappa il nome sui voti su tutte le informazioni relative allora questo confronto richiede un accesso, non 15.000. Perché lo implementerei dicendo if this.mappavoti.get nome corso e mi dà l'oggetto voto e a questo punto posso fare il controllo. Anziché andarmi a cercare in una lista di 33 elementi se ce n'è uno con lo stesso nome, ho una mappa che dato un nome mi dà già esattamente quel voto. Tra l'altro la mappa per sua natura impedisce l'inserimento dei duplicati la chiave deve essere univoca all'interno di una mappa e quindi è proprio impossibile avere due elementi con lo stesso nome se c'è ovviamente se lo inserisco va faccio un put con un nome, con un nome già esistente e sovrascrive quello vecchio ok quindi questo per dire se non facciamo l'implementazione con la mappa ma se volessimo la potremmo fare nel senso che buttiamo via e beh, questa lista Facciamo una mappa, il lavoro dovremmo farlo solamente dentro la classe libretto. La classe test non vede nulla, continua gli stessi identici metodi, la classe voto non ha bisogno di sapere nulla. Sì, dovremmo aggiungere il metodo hashCode e l'equals dentro, ma ehm, perché finora non ne abbiamo avuto bisogno. Ok? Quindi adesso questo esercizio è molto semplice, però quando faremo eh, esercizi più complessi, prima di dire ok, qua ci butto una lista, ci butto una mappa, ci butto un insieme, ci butto quello che ci deve essere, ragioniamo un attimo su qual è la struttura dati migliore in funzione delle operazioni che devo fare. Tutto questo ragionamento qua, se non ci fosse stato questo metodo add, diciamo così intelligente, non l'avremmo manco fatto perché le altre operazioni non avevano bisogno di questo accesso diretto per nome. E se invece c'è bisogno di fare questo accesso diretto per nome, troviamo un modo efficiente per farlo. Quindi non esiste di nuovo la struttura dati migliore per rappresentare certi dati. Esistono una serie di alternative, strutture dati alternative per rappresentare i dati e la migliore dipende da che cosa ci dovrò fare il programma, da quali operazioni il programma avrà bisogno di fare con maggior frequenza piuttosto che no, in definitiva direi su questo programmino qua o non abbiamo problemi di dimensione dei dati, sono poche unità, poche centinaia e allora chi si frega dell'efficienza, siamo nell'arco nell di qualche microsecondo risparmiato o no, ma non ce ne accorgiamo neanche, oppure i dati sono grossi, questo è un problema di efficienza e allora buttiamo via la lista e facciamo qualcosa di più furbo buttiamo via l'implementazione con le liste e lo implementiamo con assoluto dei dati migliore. ok? Quindi non andiamo a implementare, a ottimizzare dove non serve e se ottimizziamo cerchiamo di farlo per bene non andando appunto a, a, a migliorare di un pochino una cosa che in realtà andrebbe reimpostata e ripensata diversamente. Più avanti chiaramente quando lavoreremo con dei dataset più ampi avremo anche modo poi di accorgerci no, di questi ragionamenti che finora vi ho fatto solo a parole. Ok, andiamo avanti. Abbiamo, fatto il metodo, abbiamo implementato alla fine il 5 e il 6 e ri, rivisto l'implementazione del 4, che l'altra volta ci piaceva no? l'implementazione del 4. Adesso però l'abbiamo rivista perché ci serviva nel 6 e ci siamo accorti che si poteva implementare in modo migliore. è normale nel ciclo di sviluppo. Si implementa qualcosa, poi quando vedi che ti serve in un modo diverso lo devi ri, rilavorare e re reimplementare.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 tenere separati i due libretti e stamparli entrambi ok? e quindi come dire io ho il libretto ufficiale e ho il libretto che faccio vedere a casa e quello che faccio vedere a casa i voti sempre un pochino migliori no? si potesse fare e, e quindi ho bisogno di un metodo che non vada a modificarmi i voti ufficiali ma mi crea un nuovo libretto allora chi deve farla questa operazione? Eh, dobbiamo creare un, nuovo, una, un metodo di chi che duplichi un libretto esistente e lo modifichi e modifichi il duplicato. Allora, potrebbe essere un metodo nella classe libretto che cosa fa? È un metodo public che possiamo chiamare libretto migliorato. No? Cosa restituisce questo metodo? Una lista? No. Un libretto. Un nuovo oggetto libretto. Ma non restituisce se stesso. No, un modo per restituire il libretto, è eh, ok, return this. No, qui sto restituendo lo stesso libretto, no, ne voglio restituire uno nuovo, che sia costruito a partire da quello precedente con, delle, con dei criteri, ok? Quindi in qualche modo ho una classe che ha un metodo per creare altri oggetti della stessa classe. <coughs> Questo è uno degli esempi dei metodi cosiddetti di factory. Cioè chiamo un metodo che mi costruisca un oggetto. Se io vado a vedere il test libretto, tutti i metodi che ho chiamato finora sono su un oggetto libretto che ho creato io, io test, io classe test. creo un oggetto e ci faccio cose. Per l'operazione dammi un libretto modificato, io non mi creo un altro libretto che sarà quello modificato, ma chiedo alla classe libretto stesso, senti, creami tu un altro libretto con certe caratteristiche. Eh? Quindi, e, e, perché con certe caratteristiche? Perché non, non me lo posso creare io a caso. Deve essere creato con certe regole che solo la classe libretto conosce, perché lei sa quali sono i voti, eccetera, eccetera. Quindi useremo sempre, abbastanza spesso, questo pattern in cui ho un metodo che crea un oggetto, ma non me lo crea vuoto, me lo crea già con certi dati calcolati in un certo modo. No? Un metodo appunto che chiamiamo di Factory. Questo è un metodo di Factory. L'abbreviazione per dire un metodo che mi aiuta a creare un oggetto nuovo con certe caratteristiche che dipende di volta in volta. Perché il chiamante non ha tutte le informazioni per poterlo creare come serve. Per creare un nuovo libretto con i voti migliorati. Ci impariamo questo nome factory, perché ogni volta dobbiamo evitare di rispiegare tutto questo concetto. L'idea di avere questi scorci nomi scorciatoia... no? Eh, come dice questo è un metodo è un getter no? questo è un metodo è un comparatore non stiamo ogni volta a spiegare cosa fa sappiamo qual è il suo ruolo hm? allora ovviamente questa classe libretto deve creare, c'è scritto chiaramente nel testo un libretto nuovo ok allora creiamo un libretto chiamiamo migliore non solo nuovo uguale new libretto e questo libretto dovrò popolarlo, e quindi qua dentro posso creare una nuova lista di voti, alla fine il libretto contiene solamente un dato, la lista di voti, in questo nuovo libretto migliore posso creare una lista di voti che parta da quella iniziale e poi la migliori. Che modi ho per farlo? Un modo potrebbe essere migliore.voti uguale list.voti. E poi lo miglioro. Non scrivetelo perché è sbagliatissimo, no questo? Perché è sbagliato, esatto, qua sto creando un alias alla lista di voti. E quindi avrei migliore e voti, che sono due libretti diversi, ma condividono la stessa lista di voti. E quindi sicuramente quando andrò a migliorare i voti del migliore, in realtà vengono migliorati anche i voti di quello di partenza. Ma peggio ancora, quando io aggiungo un voto al libretto normale, questo automaticamente lo vedo anche nel libretto migliore. Io non voglio questo. Voglio creare una copia che poi posso, può evolvere indistintamente. Quindi devo non creare un alias ma un clone di questa lista. Allora, un modo potrebbe essere quello di creare una nuova lista che conterrà inizialmente gli stessi voti. Quindi creo una nuova lista inizializzandola con gli stessi valori che c'erano dentro i voti esistenti in questo modo ho due libretti ciascun libretto ha una sua lista guardiamone questi new lo scrivo in grassetto non a caso è un nuovo oggetto libretto che al suo interno in pancia contiene un nuovo oggetto lista quindi questo vuol dire che se io dopo che ho restituito questo okay, ovviamente ci sarà un ritorno migliore al fondo no? e in mezzo fai cose con i voti per farli più belli, ma... dopo questo return la lista contenuta nel libretto e la lista contenuta nel migliore sono due liste indipendenti, quindi io posso cancellare un elemento dal libretto, cancellare un elemento dal migliore, aggiungerlo di qua, cancellare non c'è ancora il metodo ma fa lo stesso, aggiungerlo di qua, aggiungerlo di là e ovviamente le due liste non si parlano, sono separate, non si inquinano, no? Non vado a, a modificare una lista se sto modificando l'altra. E quindi una volta che ho questo posso fare, quindi ho fatto una lista separata, posso migliorare i voti. Quindi se for voto v in eh, scusate, due punti, migliore.voti, vado, fatemi solo aggiungere due punti di brutto, poi lo sistemiamo. Uh, punti, get punti più 2 dovrei fare controllo col 18, col 24, col 28 poi lo facciamo però rimaniamo qua sul, per il momento sul ragionare cosa abbiamo fatto agli oggetti ok quindi abbiamo aggiunto due punti a tutti gli esami del libretto nuovo, eh, migliore.voti. Non è dis.voti, che migliore.voti è una lista nuova che non ha nulla a che vedere con quella di partenza. Quindi qua, al netto di fare qualche if in più, dovremmo essere a posto. E quindi andiamo a vedere il mio test libretto. Io potrei chiedere al test libretto, sono qua dentro al metodo sempre di main, provo a fare libretto migliore uguale lib.libretto migliorato e quindi potrò stampare avevamo un metodo stampano del libretto migliore anzi diciamo così out.printline libretto migliorato ho salvato dall'altra parte okay. ok facendo run dovrei vedere che il libretto migliorato ha 31 di analisi, 23 di fisica e 27 di informatica che è maggiore dei voti che avevo prima anzi verifichiamolo perché abbiamo fatto un po' di stampa in mezzo quindi verifichiamolo confrontandolo con il libretto originario che sarà lib.stampa, così li abbiamo vicini. Ecco, li abbiamo vicini, ma se guardate i numeri c'è una sorpresa. Il libretto migliorato effettivamente ha i voti modificati, ma anche il libretto originario non ha più i voti che aveva prima. Annesio 131, in realtà nel libretto originario, aspetta eh, allora diamo aggiungere un'altra print, stampiamo il libretto originario prima di fare il migliorato. Allora, l'obiettivo originario, quello originario davvero, avevo 29, 21, 25. Libretto migliorato, vabbè. 31, 23, 27 e poi però se ristampo di nuovo l'originario 31, 23, 27 però io in realtà ho fatto la copia della lista, no? Cos'è che non ho fatto? La copia degli oggetti. Ho fatto quello che si chiama in gergo un clone superficiale. shallow clone e non un deep clone, non un clone profondo, quando io faccio riga 80, creo una nuova lista con gli stessi elementi, con gli stessi elementi, non con una coppia degli stessi elementi, quindi ho un oggetto lista diverso, quindi un contenitore distinto, separato. Però la prima posizione di questo contenitore ha una reference allo stesso oggetto voto della reference contenuta nella prima posizione dell'altro contenitore. Quindi ho due contenitori diversi che non hanno ciascuno la sua copia di voti, ma condividono gli stessi oggetti voto. Quindi sono riuscito a disaccoppiarli per quanto riguarda l'aggiunta, la cancellazione. Se io adesso aggiungessi un voto, facessi migliore.add, quello rimane solo in migliore perché la lista conterrà un nuovo elemento, ma l'altra lista del libretto non viene influenzata, sono due liste diverse. E questo nuovo voto sarà solamente di uno, non dell'altro libretto. Ma i voti che già c'erano per come l'ho costruito vengono non copiati, ma vengono condivisi. Quindi per evitare questo, se io voglio davvero che la struttura dati possa evolvere indipendentemente, in questo caso ci devo cambiarci dei voti, quindi voglio che cambi uno e non l'altra, dovrò fare una copia anche dei singoli elementi. Quindi non riesco a farla in una botta così, ma devo fare un ciclo in cui vado a travasare, parto da vuoto e ci vado a travasare i singoli elementi dentro, facendo una copia di ogni singolo voto. Quindi farò un ciclo per tutti i voti della lista iniziale, dovrò aggiungere, eh, dunque dovrò fare migliore, punto voti, .add di una nuova, di un nuovo oggetto vuoto, con i parametri che adesso dobbiamo mettere. Ah, volevo mettere tre puntini per il momento, ma non lo me lascio mettere. Okay. Vai. Poi i parametri li sistemiamo. Quindi io sto creando un nuovo libretto che contiene al suo, al suo interno una nuova lista, che è fatta di oggetti tutti nuovi tutti nuovi che saranno ovviamente copie, inizialmente copie identiche di quelli che avevo già prima. Ok? Quindi io se faccio questo poi dopo miglioro i voti della lista migliore e l'altra però a questo punto i v.get punti che avrò i set punti li farò su oggetti nuovi che ho appena creato, sono miei, di sicuro non sono più gli stessi del libretto originario. Allora, è un lavoro che ovviamente devo fare se voglio avere due set di oggetti che siano modificabili indipendentemente. Se invece sapessi che quegli oggetti non li vado a modificare, perché il mio programma non ha bisogno di modificarlo, allora rimango nella versione precedente, che è molto più effic efficace. Non vado a creare 30.000 oggetti nuovi che siano la copia di quelli prima e poi tanto non li modificherò. No, condivido gli stessi oggetti, ci sono una volta sola. Mm? Eh, però chiaramente dipende dai casi. In questo caso era ovvio che dovessi avere un libretto nuovo con dei voti diversi e allora devo passare da qua. <coughs> Qui cosa devo fare? Creare un nuovo voto uguale a quello precedente. E allora la classe voto che costruttore ha? Ha un costruttore che si chiama string int date, quindi devo fare v.getCorso, v.getPunti, v.getData, v qui si sta incasinando le parentesi, getData, esame. Poi chiusa tonda per voto, new voto e chiusa tonda per add. Andiamo a capo così si capisce qualcosa di più. Questi sono i parametri di get corso, poi abbiamo chiusa tonda per il vo, new voto e chiusa tonda per add. Punto cioè costruisco un nuovo voto che sia una copia, un clone. Nuovo, ma un, una copia, copi copiando i valori di... Oh, poi volendo, questo ragionamento non finisce qua, eh? perché uno dovrebbe chiedersi sì, ma corso punti e data esame, sono degli oggetti o sono dei valori primitivi? Perché se fossero degli oggetti, a loro volta qua starei, starei creando un nuovo oggetto che contiene al suo interno una reference a un sottooggetto che c'era già in un altro oggetto vuoto. Quindi, fino a che livello devo fare questa, clone, questa clonazione diciamo così, per avere i valori indipendenti? Beh, fino al livello in cui ho oggetti che voglio mantenere distinti e possono essere modificabili indipendentemente. In questo caso, mi fermo perché string è immutabile, quindi non posso modificare oggetto stringa, int è un primitivo e data esame un local date, lo vedremo anche su un oggetto immutabile. Quindi sono oggetti che per loro natura non hanno metodi per essere modificati e quindi che io abbia un alias, cioè un riferimento, o abbia un clone è assolutamente indifferente. Ovviamente dal punto di vista del codice è un po' scomodo avere sta roba qua qua dentro. Perché un oggetto V, voglio fare una copia identica dell'oggetto V. E io devo sapere quali sono i parametri da estrarre dall'oggetto V per metterli nel costruttore del nuovo oggetto. Cioè il fatto di fare una copia dovrebbe essere il lavoro dell'oggetto stesso, non di chi lo usa. No? E infatti ci sono due convenzioni in Java per eh, dotare gli oggetti di funzionalità di copia. Possiamo scegliere due modi diversi: uno è il cosiddetto clone, metodo clone, e l'altro è il copy constructor. il metodo clone, possono così essere entrambi il metodo clone, qui adesso sono una classe voto, è un piccolo metodo di factory public voto, quindi restituisce un nuovo oggetto senza parametri scusate, eh, clone il nome, però il nome del metodo lo devo mettere clone e farà quello che abbiamo appena fatto eh. return new voto di eh, v.dis, scusate, dis.corso, dis.punti, dis.datesame. Quindi non ho bisogno di usare il getter perché sono dentro la classe. Quindi a questo punto ho un metodo che costruisce esso stesso un nuovo oggetto copiando i dati dell'oggetto esistente a questo punto il metodo clone è lui che saprà se deve poi a sua volta fare semplicemente una reference o un clone dei, degli oggetti eventualmente in esso contenuti e quindi a livello di libretto è molto più comodo perché anziché fare tutta questa roba qua si direi semplicemente v.clone. Che è almeno mille volte più chiaro, perché qui è chiaro cosa sto facendo. Sto creando una nuova lista con i cloni degli oggetti esistenti. Di nuovo, la new viene fatta dall'oggetto stesso, non la faccio io. L'altro metodo no? per ottenere lo stesso risultato, cioè fare in modo sintetico e leggibile questa operazione, vi accennavo, è il cosiddetto copy constructor. Cioè aggiungere un nuovo costruttore, qui noi abbiamo il costruttore base che chiaramente prende i parametri, aggiungiamo un altro costruttore che prenda come parametro un altro oggetto vuoto. Cioè costruisco un voto. Prendendolo da un voto esistente, perché lo, e qua ovviamente avrò un dis.corso uguale v corso oppure clone, oppure devo clonare. Nel caso di una stringa, no, non serve. Se fosse un altro oggetto complesso, invece magari sì, lo devo fare, okay? Quindi in questo caso, no mi basta copiare la reference perché sono tutti campi immutabili o primitivi, quindi punti uguale punti, dis.dataesame eh, uguale v.dataesame. Qui dov'è la creazione del nuovo oggetto? Beh, poiché questo è un costruttore può essere chiamato solamente con new, e quindi è nella chiamata del new che viene fatto il nuovo oggetto, e qua semplicemente lo, lo, lo popolo. Quindi la new ce l'ho dentro il clone, oppure ce l'ho nella chiamante, è uguale, ma l'operazione, il lavoro sporco di andare a ricopiare i dati, lo sa, li fa l'oggetto solo, stesso, perché è lui che sa che cos'ha in pancia. In questo caso, se tornassimo al libretto, scriveremmo migliore.voti, punto add di new voto di v. Creo un nuovo oggetto e lo inizializzo col, col costruttore copia, no? il copy constructor, che è un costruttore che prende un oggetto dello stesso tipo. Quindi mettiamolo come commento qua, questo è copi costratto di bot. Adesso vabbè, proviamolo nei due modi, lasciamo il secondo, facciamo run e questa, questa volta con tutta la fatica che abbiamo fatto il libretto originario è rimasto intonso, non è stato modificato, ovviamente. Facendo in un altro modo uguale direi, insomma, testiamole tutti e due, ma direi che anche qua siamo a posto. è chiaro che entrare uno, due, tre livelli dentro gli oggetti per capire se devo fare una copia o se devo fare una reference da un certo punto da un pochino di nausea eh. Questo, non siete gli unici dimmi no, eh, quello che sta dicendo lui è ci potrebbe essere un problema se io andassi a modificare il corso di un singolo voto eh, non si può fare perché l'oggetto corso, corso è una stringa e non c'è modo di modificare quella stringa. No? Quindi io potrei fare un set corso di un oggetto, ma di fatto il set corso va a rimpiazzare la reference alla stringa precedente con la reference a una stringa nuova. Eh, e quindi in questo caso eh, creo comunque un oggetto nuovo e vado a sostituirlo a quello precedente, ma quello vecchio è ancora. Diciamo così, usato dall'altro oggetto se anziché una stringa fosse una lista allora lì sì, sì ci sarebbe il problema perché a questo punto questo vuoto potrebbe avere la lista che ne sono delle date in cui hai provato a darlo e, e allora se vai a modificare quella lista e l'hai copiata solamente così non l'hai clonata hai... quindi per fare una copia totalmente indipendente uno deve clonare tutti gli oggetti fino a quando non si ferma a degli oggetti che siano o primitivi o immutabili le stringhe sono immutabili, non c'è nessun metodo per dire aggiungo o modifico un carattere dentro una stringa esistente. Sono obbligato a crearne una nuova. E se ne creo una nuova, quella vecchia vuol dire che chiunque avesse riferimento a quella vecchia continua ad averlo, quella vecchia lì rimane lì, rimarrà immutata e immutabile. Ve ho accennato anche la data che abbiamo usato, l'oggetto localdate è un oggetto immutabile non c'è metodi per essere modificato a differenza dell'oggetto date che invece le avrebbe quindi in questo caso siamo al sicuro con questo livello di clone di clonazione non a caso si chiama deep copy perché va in profondità a volte fin troppo um, non vi nascondo che quando è possibile è meglio evitarle queste cose no? perché ci creano un pochino di complessità non tanto, cioè complessità del programma non tanto ma complessità mentale parecchia quindi tante volte è sempre meglio dire, anziché modificare gli oggetti che ho già, ma senti, facciamoci un'altra coppia e lavoriamo sul nuovo. Ok, questa era la, la grana del punto 7. Eh, io passerei prima alla grana del punto 9, perché la voto, tutto sommato è solamente sui metodi di ordinamento, questi al limite li possiamo riprendere più avanti, ma invece qua c'è un'altra minigrana. Cancellare dal libretto tutti i voti inferiori al 24. sembra facile, no? anche qua magari lo parametrizziamo, non solo 24 rispetto a un voto eh, esistente, cancellare dal libretto, quindi vuol dire modificare il libretto esistente, Vabbè, aggiungiamo un metodo, eh, public void, cancella eh, inferiori, voti inferiori, al voto int punti Beh, abbiamo la lista voti la scandiamo se troviamo un voto che è minore, minore o minore uguale cosa dice il testo minore vero inferiori quindi minore di questo lo cancelliamo allora possiamo iterare sulla lista for abbiamo fatto 100 volte voto v due punti dis.voti voto oggi non sono amico della tastiera v due punti dis.voti carta graffa if v.getpunti fosse minore dei punti soglia, allora, dis.voti. Allora, devo cancellare l'elemento v, remove. Allora, remove cosa fa? Cancella un elemento, in realtà remove è un metodo che può funzionare in due modi diversi. Può avere come, primo para come parametro un index quindi io conosco l'indice di quell'elemento 0, 1, 2, 3, oppure può avere come parametro un oggetto. E allora lui va a cercare l'oggetto, in primis che abbia la stessa reference, ma se non ha la stessa reference che abbia lo stesso valore, quindi chiama equals per andare a confrontarli. In questo momento noi stiamo iterando sull'oggetto v, quindi non abbiamo l'index, non lo conosciamo, possiamo passargli l'oggetto stesso. Questa operazione di remove, a essere, essere precisi, rimuove il primo elemento, remove the first occurrence of the specified element from the list. Cioè rimuove il prima volta, perché se, se lo stesso oggetto V, v comparisse più volte nella lista che non è vietato, cancella solo il primo. Se comparissero oggetti anche diversi, quindi non hanno la stessa reference di V, ma che siano uguali a V secondo quanto dice il metodo equals della classe voto, allora cancella il primo che è equals al v che sto cercando quindi non ho il 100% di certezza che rimuove esattamente questo v ma ne rimuove uno il primo che trova che sia equals a lui quindi se la stessa reference ovviamente è uguale se non la stessa reference va a chiamare equals e va a vedere quindi non è proprio perfetto inoltre il metodo remove per fare questa roba qua scandisce la lista dal primo elemento fino a cercare quello quindi non è particolarmente efficiente. Sto scandendo la lista, so che devo cancellare l'elemento numero 100. Per cancellarlo, devo ripartire a scandire la lista da 1 fino a trovare quell'elemento da cancellare. Ma non è questo tanto il problema. Di nuovo, se ci interessasse l'efficienza, non useremmo una lista. Ma se io facessi lib.cancella voti inferiori a 24. si arrabbia perché non ho ancora salvato dall'altra parte con la sua massima intelligenza di Eclipse non si arrabbia come? si sì, dovevo stamparlo ma io mi aspettavo un'eccezione aspetta vediamo se funziona cosa, cosa ho implementato qua Punti. vabbè proviamo a stamparlo lib eh? ho modificato non quello migliorato maggiore 24 ok allora, queste operazioni le posso fare così, le potrei fare iterando sull'indice, quindi usando l'altra forma di remove che in realtà è più efficace perché mi va a eliminare l'indice, però sono, sono entrambe sconsigliate. Allora, this.voti.length, size, scusatemi. Potrei anche farlo così, col, col classico ciclo. Uh, if v.di nuova, a no, questo punto non è più v ma è punto voti di punto get punti minore di punti, allora a questo punto posso usare la forma di remove a cui passo l'indice dis.voti.remove di eh, sì, non posso usare, scusate, punto get di. Quindi accedo a un array list usando l'indice. E qua sembra funzionare tutto. In questo caso l'ho cancellato due volte, però scusate, proviamolo con l'altro for per vedere che funziona in entrambi i modi. Adesso io però voglio fare una modifica al test libretto e aggiungo un altro voto qua dopo fisica 2, chiamiamola fisica 3, di nuovo un voto inferiore a 24. Per fortuna non ce l'abbiamo fisica 3. Ma fisica 3 non solo non ce l'abbiamo, ma è carogna e non scompare. Allora, cosa succede? Allora, fino a qua tutto bene, no? Fino al libretto originario di nuovo, eccetera. Abbiamo fisica 2, fisica 3, eccetera. Poi abbiamo chiamato il metodo cancellami tutti i voti minori di 24. Fisica 1 che valeva 21 me l'ha cancellato. Fisica 2, scusate. E il fisica 3 non me l'ha cancellato. Eppure il mio codice non era sbagliato. Cioè, andiamo a vedere cosa sto facendo. Eh, sono qua. Se voti di minore di 24, remove, ma infatti me l'ha tolto il 21, perché non mi ha tolto l'altro che era 22, di fisica 3? Esatto, perché quando io modifico la lista su cui sto iterando, cancello l'elemento in posizione 2, 0, 1, 2, il terzo elemento, eh, no, scusate, il secondo elemento, in posizione 1, cancellando quell'elemento tutti gli altri elementi si spostano indietro di in una posizione. Poi io incremento l'indice con quell'i++ più e quindi sto saltando un elemento. Cioè io quando cancello un elemento così, l'elemento successivo non lo guardo più, perché ho incrementato l'indice ma l'indice incrementato punta all'elemento che prima era due elementi dopo quello che ho cancellato non quello immediatamente successivo perché tutti gli elementi sono spostati indietro questo problema c'è sicuramente se uso gli indici poi a seconda del codice che scrivo potrebbe verificarsi anche forse se usiamo vediamo se si verifica anche nell'altro caso anzi si verifica peggio nell'altro caso che è il caso che preferisco perché mi dà un'eccezione però abbiamo visto che prima non me la dava l'eccezione. Cosa dice questa eccezione? È un nome strano questa eccezione qua, che era il motivo per cui volevo farvi questo punto dell'esercizio. E poi vi lascio. Concurrent Modification Exception. Il nome spaventa un po', concurrent cosa vuol dire? Sto facendo le cose in parallelo, concorrenti? No. no. È una cosa molto più semplice, vuol dire stai iterando su una collection e dentro l'iterazione sulla collection stessa stai cercando di modificarla potrebbe chiamarsi se sei un pirla exception no? non si va a, a segare il ramo su cui sei seduto se non sai esattamente cosa stai facendo ok, allora nel quando si usa l'iteratore for, voto l'iteratore capisce cosa sta facendo e non sempre ma si accorge che qualcosa non va Io abbiamo visto che prima non se ne era accorto dipende dai dati che ha che, che ci sono dentro no? dell'operazione che ci fai a volte se ne accorge mi dà questa eccezione che mi sta dicendo fai attenzione se io lavoro con gli indici non ho nessuna protezione perché la sto lavorando più a livello basso e quindi ogni cosa che faccio allora è chiaro che si può far funzionare nel senso che con gli indici dico vabbè se io ho cancellato un elemento decremento i di un'unità eccetera eccetera poi devo fare attenzione che anche questo size diminuisce di uno ogni volta ad ogni iterazione la morale è, ogni volta che itero che devo modificare una lista o una qualunque collection, non fare mai le modifiche dentro il ciclo in cui sto cercando gli elementi. Ok? Non si modifica la lista su cui stai iterando. Mai. Cosa vorrei fare in questo caso? Non abbiamo tempo, lo vediamo la prossima volta. Dovrei magari crearmi un'altra listarella di comodo con gli elementi che voglio cancellare e poi li cancello, iterando la seconda lista degli elementi da cancellare e cancellandoli sulla prima. Quindi ogni operazione add o remove di aggiunta o, o, aggiunta o cancellazione, no? Ovviamente modificare il singolo dato va bene, ma se devo aggiungere o cancellare elementi non lo devo mai fare da un ciclo che sta iterando sulla stessa lista che voglio modificare. Altrimenti ho o un'eccezione oppure rischio di avere il risultato sbagliato e questi sono gli errori anche difficili da trovare perché dipende da come sono messi i dati se la, il, il, la, diciamo, il malfunzionamento si verifica oppure no. Ok? Grazie per oggi, ci vediamo come al solito, no, mercoledì questa volta ci vediamo.